Noi sono tre anni che portiamo a terra tutti i rifiuti che troviamo in mare. Sono esattamente 3-4 anni che con i ragazzi pioggi abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti per la salvaguardia de, del nostro lavoro. Segno di civiltà, abbiamo fatto raccolta differenziata di tutto il, di tutto il materiale che prendiamo in mare. Il miglior eh, raccoglitore siamo noi, perché il sistema che abbiamo noi di pesca giriamo tutto al mare. Invece se va uno, non so come potrebbe tirare su, fare tanta strada per tirare su l'immondizia per il mare è giusto pulire il mare, se non cominciamo noi che, siamo, che, che ci viviamo con il mare ci dobbiamo essere i primi a cominciare. Noi ci lavoriamo con il mare. Sinceramente per me è un sollievo perché vedo che il mare soffre a vedere queste robe che non è del mare. Devono farlo tutti, ma non come obbligo, come senso di responsabilità a terra, dopo lo portiamo nelle posizioni di scariche che abbiamo qui a Civitanova, che la regione ha fatto, è tutto qui, è un segno di civiltà. Non c'è senso se tu prendi lo sporco e poi lo in mare, che tu ci lavori, lo prendi sempre, sempre, sempre. Oltre diciamo che per me, stando lo sporco dentro la saccada, diciamo che tu rovina il pesce anche, non c'è senso, diciamo, lo prendi e lo porti a terra. Eh, è la cosa indispensabile per noi. Più è pulito il mare e meno, meno ostacoli troviamo quando tiriamo sulle reti oppure quando strascica la rete, quindi viene a favore nostro solamente. E noi a, a, proprio per questo ci siamo messi d'accordo insieme, insieme ad altri miei colleghi di, di, di portare a terra più, più sporco possibile. Nocivi per il mare, cioè l'immondizia che creano problemi sia per il nostro lavoro che per l'ecologia. Secondo me deve venire da dentro, noi che siamo pescatori che ci lavoriamo deve venire da noi, perché togli alla fine piano piano un po' il nostro piccolo diamo una pulita, diamo una mano. È un aiuto per, per la fauna, per tutto, perché anche noi quando peschiamo tante tirate sono perse perché eh, raccogliendo le, la nostra pesca, raccogliendo l'immondizia. La, la, la gabbia non, non lavora più, dunque andiamo a salpare, non c'è niente dentro, dunque abbiamo fatto una caglia per niente. Contribuire magari a un progetto che ti può dare delle informazioni nello stato del mare è sempre, è sempre buono, specialmente noi che ci viviamo dentro, sapere la salute del mare. Penso che dovrebbe essere un piacere. Parlo io da pescatore dovrebbe essere solo io che un piacere pulire il mare perché un mare pulito comporta tutto un insieme di cose e soprattutto per il beneficio nostro del settore della pesca. È un futuro per i nostri figli perché il mare è una grande risorsa.